Parallelamente all'editto di tolleranza nel 313 d.C., Costantino decise di sostenere la chiesa cristiana con una serie di concessioni o privilegi in particolare tre in primo luogo l'immunità fiscale cioè l'esenzione dal pagamento delle tasse finora riservata ai sacerdoti e ai templi pagani fu estesa a tutti i membri del clero cristiano e a tutti i beni ecclesiastici tale provvedimento consentiva alla chiesa di impiegare le proprie risorse economiche per finanziare le attività di assistenza ai bisognosi, particolarmente utili in tempo di crisi economica. In secondo luogo, i tribunali ecclesiastici furono equiparati a quelli civili. I tribunali ecclesiastici erano formati esclusivamente da membri del clero ed erano presieduti dai vescovi, le cui sentenze avevano la stessa validità di quelle emanate da un tribunale civile. La Chiesa si dotava così di un proprio sistema giudiziario, parallelo a quello civile e destinato a svilupparsi ampiamente nel corso del Medioevo. Infine Costantino consentì alla Chiesa di ricevere lasciti testamentari, donazioni di terreno, denaro ed edifici per costruire nuovi luoghi di culto e svolgere attività di assistenza ai poveri. Tale provvedimento ebbe l'effetto di accrescere considerevolmente il patrimonio economico e immobiliare della Chiesa. L'obiettivo di tali concessioni era quello di sfruttare la forza, le strutture l'organizzazione del cristianesimo per garantire l'unità e la stabilità dell'impero. Nonostante il ruolo di primo piano riconosciuto alla nuova fede, Costantino attribuì a se stesso il ruolo di suprema autorità religiosa. In questo egli si comportava esattamente come gli imperatori precedenti, nel solco di una tradizione inaugurata da Ottaviano Augusto, per cui l'imperatore era anche pontefice massimo e come tale governava tutto l'apparato dei culti e dei riti tradizionali. Nel caso del cristianesimo, Costantino agì come garante dell'unità della Chiesa, come dimostra la convocazione del primo concilio ecumenico a Nicea nel 325 d.C.